Io aggiungerei che eh, nessun governo e nessun, nessuna istituzione si è preoccupato di Musa prima e, e dopo, quindi non è, non è un caso che qui ci siano persone comuni, associazioni e ci siano i loro connazionali, i guineani di Torino e del Piemonte, che qui ovviamente sono rappresentati in piccolo numero evidentemente, si, si faranno carico di riportare alla famiglia, al padre, alla madre e ai fratelli il corpo di Musso, che se no sarebbe stato dimenticato. Eh, abbiamo fatto una cosa simile non più di un mese fa, riportando dopo un anno due corpi di, di tunisini che erano spiaggiati, come si dice adesso, in Sicilia con grandissima difficoltà la madre la, li ha ritrovati e dopo più di un anno siamo riusciti a riportarli nella loro terra, e questo è un simbolo minimo di umanità, al quale però vediamo che i governi, istituzioni, i parlamenti non, non si preoccupano, continuiamo a parlare di fortezza Europa e, e a tutti gli effetti è una fortezza, questi sono i luoghi del, di questa Europa, buchi neri dove non... Eh, dove la legge è, è, è addirittura oltre anche gli avvocati, i giuristi hanno, hanno problemi a capire co come viene regolamentato questo, questo sistema una fortezza che ha deciso di far morire le persone in mare quando malauguratamente muoiono qui, beh muoiono lì dove sono, meglio se muoiono su un greto di un fiume come è successo in Val di Susa tempo fa e anche lì di nuovo associa le associazioni volontari si sono preoccupati di dare, un, di dare una sepoltura a quel ragazzo, e questa è la, è la situazione drammatica di questo paese e queste persone che sono venute per trovare un posto migliore eh, a volte si scontrano contro un posto che è diventato addirittura peggiore della loro terra, è, è decisamente una, una vergogna, eh, vi, vi trasmetteremo il conto corrente del… del, del, del... Con, con, con, con l'Avvocato parlavamo di una cifra intorno ai 6.000 Euro, lo abbiamo fatto con i due tunisini, però ovviamente la questione è diversa e, e lì eh, eh, sono stati 12.000 Euro per i due, ma perché erano già stati cumulati, quindi sono, sono operazioni in più. Qui La prima cosa che ha chiesto l'Avvocato è stata quella di di non seppellirli, di, di attendere la raccolta che finirà l'11 di giugno, proprio per dare la possibilità alla Salma di rientrare nei tempi anche sanitari consentiti e... è vero che la famiglia ha scritto un documento molto interessante sulla decisione di far rientrare Mussa eh, a Conakry. l'avvocato ce l'ha e l'abbiamo visto è una lettera sì, la famiglia Bella, ha, ha, ha, deciso ovviamente di, di, ha chiesto di far rientrare Mussa a Monatri, credo che sia legittimo, che sia un loro diritto. Eh, anche, anche su questo è significativo che è la società civile eh, italiana emigrante, migrante, eh, nativa e non nativa che deve farsi carico anche di questo, perché evidentemente ormai eh, anche su questo gli stati, che siano il nostro, che siano quello della linea. Eh, non, eh, non intervengono, quindi non, non danno sufficientemente peso evidentemente alle persone, eh, credo che però eh, tutti insieme possiamo farcela sia riportare Mussa a casa, eh, sia dare un segnale significativo di, che qualcosa potrebbe cambiare.